perché il copione cinematografico è scritto in questa strana maniera iscriviti al canale così non ti perderai nessuno di questi video ho anche iniziato degli short sull'addizione, sarebbe un peccato perderli no? ma tuffiamoci subito nell'argomento il copione di cinema ci concentreremo sullo script all'americana che è il più usato anche se non è l'unico ed è il più usato perché è il più pratico qui puoi vedere come è scritta una pagina è scritta in questo strano modo per un motivo fondamentale una pagina di script uguale un minuto di film quindi su uno script di 120 pagine la durata del film sarà circa due ore esattamente non sto a tediarti troppo con dei dettagli tecnici ma alcune cose le devo dire per esempio il carattere il copione di cinema è scritto con un carattere courier 12 punti perché? beh perché all'epoca della stesura dei primi copioni non avevano molto a disposizione giusto la macchina da scrivere l'elvetica mica c'era la scelta era tra courier e courier. La grandezza del foglio sarebbe 8 pollici e mezzo per 11 pollici che poi tradotto in centimetri è 21,59 per 27,94. E poi non capisco perché sti anglosassoni non utilizzino il sistema internazionale. È un sistema metrico decimale non sanno che cazzo sia un quarto di libro. Più o meno uno dei nostri fogli a 4 che ti assicuro va benissimo per la stesura di uno script, ti assicuro il minutaggio non ne risentirà. La parte di copione da recitare è quella scritta in centro, con più margine rispetto alle altre scritte, quella sotto al nome sempre maiuscolo del personaggio se accanto al nome del personaggio tra parentesi c'è un acronimo sta ad indicare come sarà sentita quella battuta sullo schermo quindi per esempio turco aperta parentesi F.O. chiusa parentesi significa che senti lui che parla ma sullo schermo c'è tutt'altro se nella battuta vi sono parti tra parentesi non vanno recitate sono un orientamento sull'azione del personaggio oppure stanno ad indicare ad esempio che il personaggio sta parlando al telefono l'azione è invece indicata nelle parti scritte in minuscolo a tutta pagina che carissimi attori sono da leggere e bisogna fare quello che c'è scritto se invece si tratta di un copione teatrale le parti tra parentesi sono sempre l'ultima cosa da fare Magari ne parleremo in un altro video. Quindi, aspettando Godot senza indicazioni, è una cosa tipo lunga 10 pagine. A volte nelle battute in fondo alla pagina si trova l'indicazione MORE. Quando questo accade, all'inizio della pagina successiva ci sarà la scritta Continue. CONTINUED Viene usato quando lo stesso personaggio ha una battuta che prosegue sulla pagina successiva ed è per questo che non lo troviamo in ogni pagina di uno script. All'inizio di ogni scena c'è l'indicazione del posto in cui si svolge l'azione e del momento della giornata, per esempio Intestazione, interno negozio di animali Giorno Azione, gli animali litigano tra loro sull'opportunità o meno di fare il vaccino. Tu sei un cretino perché non ti vaccini? Tu invece sei tu un cretino vaccinato. Ci sono poi script che avrebbero potuto anche essere scritti, ma sarebbe meglio se nessuno li avesse recitati. Comunque, tu da questo momento devi rimanere muo. Se vuoi sapere a cosa serve il ciacco, pure. Come faccio a preparare un self-tape oppure vuoi correggere la rmoscia? Beh, il mio canale è pieno di video di questo genere. Questo video è supportato da artisti 7607. Per gli artisti fanno un sacco di cose interessanti. Lascio il link al loro sito nella descrizione. Se poi hai altre curiosità sul copione di cinema, fammela sapere commentando qui sotto. Iscriviti al canale così non ti... iscriviti. Iscrivi. <coughs> iscriviti al canale. Iscriviti al canale.